ci mettiamo in ascolto della voce degli alberi in autunno, la prima cosa che ci raccontano è che l'autunno è un momento di festa, di festa e di saluto. Ci si prepara all'inverno, che è una stagione di riposo, di movimenti sotterranei, di preparazione, di stasi. L'autunno è una festa, un grande salutarsi per poi rivedersi a primavera. E gli alberi ce lo raccontano innanzitutto con i colori. Cambiano completamente il colore delle foglie, creano una magnificenza, una abbondanza di suggestioni, di sfumature, di passaggi, di aperture, verso un mondo di incanto che non potremmo ricreare noi umani quasi in nessun altro modo se non con l'arte più ispirata. L'autunno è proprio un momento di amore nella natura di amore incondizionato che si apre con questa eh, festa di colore, con questo trionfo di oro, di rosso, di colori brillanti che lasciano vedere tutta la bellezza dell'anima che vibra, risuona senza filtri nei colori che abbiamo intorno. È un mostrarsi nella parte più vibrante di se stessi che colgono tutti gli esseri naturali, in particolare gli alberi che sono i maestri di questa festa, sono eh, come gli ospiti, gli organizzatori, anche gli animatori se vogliamo. L'autunno è veramente una... Un passaggio magnifico che scarica tutto il movimento dell'estate, lo trasforma in una bellezza quasi spudorata, senza ritegno. Non solo per gli occhi, ma anche per l'anima, l'autunno è un momento di apertura di passaggi perché, più entriamo nella vibrazione di questa bellezza con i colori con le proporzioni coi movimenti coi profumi con i sapori dell'autunno con tutto quello che i sensi ci aprono e più siamo facilitati a sentire a far risuonare anche dentro di noi la vibrazione che c'è sotto a tutti questi colori sembra quasi di poter sfiorare una foglia, un tronco, di poter abbracciare un albero, toccare una roccia e di poterci entrare dentro la frequenza che c'è sotto a quello che si vede è proprio come uno specchio d'acqua tutto questo colore ci sembra di poterci appoggiare la mano e quasi andare sotto ed entrare, fondersi in questa vibrazione di colori L'autunno è veramente una festa. Dovremmo ricordarci prima di tutto, prima di ogni cosa, questo.